Domenica 21, dalle 10 alle 22, una giornata di sensibilizzazione sul tema del virus dell'epatite C. La Campania è una delle regioni più colpite da questo flagello e in, una, in questa giornata dedicata in piazza eh, l'associazione dei gastroenterologi e degli endoscopisti, nonché l'associazione dei, dei pazienti eh, colpiti da malattie del fegato, vogliono sensibilizzare la comunità salernitana sulla insidia che questo virus rappresenta per la nostra regione. Quindi... Patologia silenziosa, è importante le campagne di prevenzione, soprattutto di screening come quelle effettuate che vengono fatte a Sardegna? Assolutamente sì, oggi siamo in grado di risolvere l'infezione da HCV nel 99% dei casi. La popolazione deve venire a conoscenza di questo dato, è necessario fare attenzione, fare informazione e dare le giuste dritte alla popolazione che ci ascolta. La Campania detiene il triste primato di ospedalizzazione per malattie dell'apparato digerente. Il dato campano è 17,3 versus 14,6 media nazionale. E questo anche per effetto del fatto che la prevalenza di virus epatitici in Campania è superiore rispetto alle altre regioni. Che cosa bisogna fare? Bisogna scrinare la popolazione, questo è il compito dei medici di medicina in generale, generale, i loro database devono sapere se un paziente ha avuto contatto con l'infezione o se ha risolto l'infezione.